Sì, grazie Presidente, eh, molto brevemente, insomma questa non è certo un'iniziativa che vuole risolvere il problema delle attività produttive, è una delle tante iniziative che abbiamo portato avanti per aiutare il fenomeno, e quindi non è che ci dobbiamo astenere da fare qualcosa che può essere utile perché non è risolutivo, questa è la risposta a chi evidentemente è andato un po' fuori tema nella sua dichiarazione di voto e poi vorrei rispondere appunto anche a chi ha parlato di una determina oggi che sospende il pagamento, ricordo che ci sono state due memorie di giunta, una che chiedeva la sospensione della COSAP e un'altra che chiedeva la cancellazione della COSAP, ma evidentemente gli uffici con una memoria di giunta non hanno ritenuto di dover procedere alla eh, cancellazione immediata della COSAP e anzi la stessa Memoria giunta parlava di una delibera successiva, quindi vorrei rassicurare tutti i consiglieri come il consigliere Bordoni che bisognerà fare una delibera e eh, convincere gli uffici ovviamente della volontà politica che è stata espressa dalla sindaca, dalla giunta e ribadita anche da me stesso, insomma, quindi poi bisognerà dimostrare questa risoluzione in aula quindi vi invito poi a votarla favorevolmente insomma perché eh, è un atto forte che questa amministrazione fa eh, verso le attività produttive. Grazie.